Allora, buongiorno a tutti. Eh, questo è il panel dedicato alla riconversione verde, eh, che è stata scelta come strategia di crescita dall'Unione dall Europea, dalla Commissione e dall'Unione Europea eh, per il, la fase di eh, recovery, di, di, di rilancio economico dopo la crisi pandemica. Eh, abbiamo come ospiti eh, Massimiliano Salini. Eh, che è parlamentare europeo eh, nella Commissione Trasporti e Turismo eh, e che sarà anche relatore sull'idrogeno. Eh, abbiamo eh, Mauro Petriccione che è direttore generale della DG Clima eh, della Commissione europea. Abbiamo eh, Monica Frassoni eh, che è la ex presidente della, del Partito Verde e eh, ex co-presidente del gruppo del Parlamento europeo. Ed ehm, è presidente dell'alleanza europea per il risparmio energetico e la Daria della cassa Depositi e esiti responsabili per gli affari europei. Eh, Cominciamo con eh, il signor Salini, che purtroppo ci deve lasciare alle 11.30. Eh, farò una breve introduzione e poi passerò a lui eh, la parola. Eh, volevo, volevo cominciare dicendo, innanzitutto, che non era affatto spontaneo. Che eh, l'Unione Europea, la Commissione prima e poi l'Unione Europea scegliesse eh, il Green Deal come eh, strategia di crescita dell'Unione eh, dell Europea nella fase di rilancio dopo, dopo la pandemia. Eh, il, ancora a marzo aprile eh, c'erano eh, per esempio delle resistenze molto forti da parte di Business Europe che è la, la lobby. Diciamo, eh, europea dell'industria la cupola della lobby europea dell'industria eh, che aveva scritto il 10 aprile una lettera a, a, a Timmermans il vicepresidente esecutivo responsabile per, per il Green Deal eh, chiedendo di eh, rinunciare alle, alle, agli obiettivi non essenziali del, del New Deal a, a non aumentare le ambizioni a rimandare diciamo, l'aumento delle ambizioni riguardo alla questione delle emissioni per il 2013 eh, però il giorno prima eh, i 17 ministri 17 ministri dell'ambiente, tra cui anche quello italiano posta, avevano scritto invece eh, alla commissione eh, chiedendo proprio il contrario cioè di mantenere eh, il Green Deal e, e, e farlo diventare quadro di riferimento eh, per il recovery plan che in, quel, in, quel, in quelle settimane si stava elaborando a Bruxelles la risposta di Timmermans fu eh, che bisognava, e poi della commissione di Modern Leyen. fu che bisognava investire nella nuova economia, eh, nella, nella transizione verde, nella transizione digitale, eh, invece di eh, persistere con, con la vecchia economia, approfittare della, del recovery plan per appunto, lanciare la nuova economia, il, il cambiamento di paradigma, eh, il cambiamento sistemico dell'economia verso un'economia più verde, più spesso, l'obiettivo della del neutralità climatica delle, delle, eh, nel 2050. Eh, bisogna dire che il, il, la pandemia ha avuto anche un altro effetto purtroppo eh, sul, sul Green Deal perché eh, la proposta iniziale del Green Deal eh, aveva una lacuna nella, negli investimenti che erano previsti, cioè non erano sufficienti, almeno secondo le critiche che venivano eh, fatte dalle organizzazioni ambientaliste, e, e dai verdi, e, e, da chi era più attento insomma, a, questi, a questi obiettivi, non bastavano gli investimenti con il recovery eh, plan, eh, con il Next Generation EU e la parte eh, relativa, il 30% deve essere speso sia del bilancio europeo che della del recovery plan deve essere preso per, per gli obiettivi eh, di transizione verde eh, questa lacuna è stata in parte colmata Eh, Lorenzo eh, togli il video perché non, non ti sentiamo più e se puoi passare alle domande. Lorenzo, Lorenzo, non ti della, sentiamo. Nella politica agricola comune, finito. Ok. Io sono, dico, mi, sentite? mi sentite? Sì, ti sentiamo però, allora fai una cosa Lorenzo, scusami, togli il video, almeno risparmi un po' di banda e passiamo la parola ai relatori così uh, velocizziamo perché sì, siamo un po' in ritardo. Sì, va bene, cominciamo, cominciamo con Salini, cominciamo con Salini che, che a fredda e deve andare via, quindi eh, Salini prego. Ma, io um, eh, la, spero di no, non ho sentito completamente l'introduzione, intro, ma la parte essenziale l'ho ascoltata e, e la trovo condivisibile, con alcune attenzioni che mi pare siano fondamentali per, per fare in modo che non ci si distacchi dagli obiettivi della sfida costituita dal Green Deal. La prima premessa che mi sento di fare è che oggi noi in Europa possiamo parlare con. Eh, con ambizioni importanti di Green Deal, eh, perché abbiamo una rete di imprese eh, che è in collegamento costante con la nostra rete di università, di ambiti di ricerca di base e applicata, eh, che ha generato le performance più interessanti a livello mondiale in tema di capacità di generare eh, modelli economici sostenibili. La politica non ha generato il Green Deal, lo hanno generato le imprese il Green Deal. La politica lo ha riconosciuto. Le imprese non sono i soggetti che ostacolano il Green Deal. Le imprese, soprattutto quelle europee, fanno scuola nel mondo per come hanno dimostrato di saper mantenere un equilibrio stabile tra le ragioni del mantenimento in vita del business e al contempo le ragioni del rispetto dell'ambiente. La sostenibilità non è un argomento monolitico legato al tema dell'ambiente, la sostenibilità è l'incrocio tra la capacità di rispettare l'ambiente e di tenere nel tempo come impresa. La sostenibilità è la descrizione di un fenomeno che attraversa il tempo, è sostenibile ciò che dura e non dura ciò che non si sostiene dal punto di vista economico e quindi... Un uh, equilibrio che noi cerchiamo nel Green Deal è quello che le imprese da tempo in Europa hanno trovato. Si pensi ad esempio alla siderurgia in Italia, in particolare nella, nel nord Italia, dove da molto tempo è stata accettata e vinta la sfida dello, dello, della, della siderurgia verde con l'introduzione della, della, della, diciamo del massimo livello di eh, performance sulla circular economy nella generazione di acciaio attraverso forni elettrici che utilizzano l'ottame. È uno dei tanti esempi che potremmo fare molto calzante per le sfide che attendono il nostro Paese, visto che siamo di fronte alla grande partita di Taranto dove l'acciaio è sempre stato prodotto in modo diverso. Ehm, allora qual è il punto? Il punto è tenere insieme tutti questi, tutte queste esigenze. Um, come si fa? Beh, una cosa da non fare è definire i target prima di averne valutato l'impatto. Invece in Europa ci è mol, molto spesso ci si è abituati un po' a questa inversione dei fattori. No? Il Parlamento eh, poche settimane fa ha lanciato, eh, dopo l'avvio la, della discussione sul Green Deal impostato da Ursula von der Leyen che ha introdotto... Un nuovo, la, la, come dire, si è candidata alla presidenza proponendo target più sfidanti rispetto a quelli costruiti nel precedente mandato io avevo lavorato sul, su, su tutta questa partita sia in commissione industria che in commissione trasporti avevamo lavorato su un target del 40% di riduzione delle emissioni di CO2 eh, abbiamo avviato il lavoro di questo nuovo mandato alzando l'asticella al 50-55% nella votazione avvenuta in Parlamento poche settimane fa, il, il target approvato è quello del 60%, con l'impegno ad effettuare un impact assessment su questo 60%. Capite bene che il mondo delle imprese, che è quel mondo di cui parlavo prima, è il, il, è che, che ci invidiano ovunque eh, e che produce performance ambientali decisamente diverse da quelle realizzate in Cina o anche negli stessi Stati Uniti, eh, di fronte al cambiamento di target senza impact assessment, perché il 60% votato non ha nessun, nessun impact assessment, nel giro di un anno il cambiamento di tre target, capite bene che il mondo dell'impresa eh, che ha generato normalmente alte performance si trova un po' spaesato e non chiede di interrompere il Green Deal, chiede semplicemente di mettere le cose in ordine corretto si valutano gli impatti e poi si decidono i target non si, si decidono i target e poi si fanno gli impatti per giustificarli perché diventa un po' una contraddizione in termini che stacca la vita della politica dalla vita normale delle persone perché nella vita normale delle persone prima ti domandi che cosa puoi fare e poi una volta che hai capito che cosa puoi fare lo fai invece non si va, no, non si va in giro a caccia di voti e poi dopo si modifica l'agenda politica sulla scorta di quello che si è costruito cacciando voti si costruiscono politiche sostenibili in, magari anche più sfidanti perché facendo gli impact assessment nella, nella modalità corretta magari si arriva a fare non il 60% ma il 65% ma seguendo un ordine corretto e la stessa cosa la stiamo costruendo per tutelare le filiere europee più performanti scusate ma c'è un rumore molto forte che sembra annunci l'arrivo di un treno eh, um, un'altra partita che sto seguendo molto da vicino e che tra l'altro incrocia il Recovery Fund il Next Generation Europe sulla partita delle risorse proprie è la Carbon Border Adjustment Mechanism cioè la nuova sfida della costruzione di quella che si, in maniera un po' sintetica è stata, viene definita la Carbon Tax è uno strumento interessante uno strumento a mio modo di vedere molto utile che deve essere utilizzato per eh, finanziare eh, il recovery fund, come lo definiamo velocemente, ma al contempo per tutelare nel senso buono del termine le sostenibili produzioni europee, evitando che vengano che subiscano la concorrenza sleale di, eh, diciamo di filiere industriali che le stesse preoccupazioni non rispettano o okay, che non hanno. Eh, sono sfide da costruire con intelligenza con quella gradualità che non è pigrizia, ma è la gradualità di chi vuole che si mantenga in vita un modello di sviluppo che è il nostro. E chiudo con, proprio sul tema del modello, perché spesso si parla di cambio di paradigma. Bene, la domanda è questa. allora, Siccome il paradigma della sostenibilità non è stato inventato in questi anni, ma sono decenni che è stato accettato dal, dal, dal, dal, dal mondo produttivo europeo, non lo, non, lo, non lo conosciamo oggi perché lo mettiamo al primo posto nelle agende politiche. Lo mettiamo nelle agende politiche perché siamo all'altezza di farlo, avendolo già accettato in sede economica. Eh, il paradigma ha cambiato, quindi, non, non si cambia introducendo il tema della sostenibilità, perché c'è già. Si possono come dire, aggiornare i target, eccetera, ma c'è già. Quindi, cos'è questo nuovo paradigma? Io spero che il nuovo paradigma non sia dietro alla parola nuovo paradigma non si nasconde il tentativo di sostituire un modello di sviluppo economico manifatturiero che è quello tipico europeo con un nuovo modello di sviluppo magari più, più orientato al trade per cui il, il business non lo fai sulla qualità del prodotto ma lo fai sulla transazione per cui come dire dal punto di vista plastico spostando il baricentro del modello economico eh, europeo da, dalla Lombardia e dalla Baviera i campioni delle della manifattura, a Rotterdam, al porto, dove si incrociano le merci e si guadagna su, a prescindere dalla qualità di quelle merci. Allora, qual è il nuovo paradigma? È una sfida interessante. Io credo che il nuovo paradigma sia fondato sulla sostenibilità e quindi ben venga al Green Deal, dentro una tradizione forte che è quella della genialità creativa della manifattura europea. Questo è il punto che va tutelato. Un'Europa priva, sostanzialmente, di materie prime, si è costruita la propria reputazione nel mondo vendendo ciò che produce, non ciò che estrae dal sottosuolo. Vendendo ciò che produce. E questo è il segreto della nostra forza, ed è anche il segreto del nostro modello di sviluppo economico sociale. Perché non dimentichiamo, mentre siamo i migliori produttori, al mondo siamo anche. L'Europa è anche. Il pezzo di mondo dove con l'8% di popolazione mondiale si spende il 50% di quanto si spende in tutto il mondo di welfare. Quindi è sostenibile da tutti i, posti, i punti di vista il nostro modello di sviluppo europeo. Grazie. Passiamo a, um, Purtroppo Lorenzo non riusciamo a sentirti bene, mi sembra che... Direi di passare.. No, adesso mi sentite? Sì, adesso mi sì. sentite? Vai. Vai. Allora sì, adesso direi di passare a Petriccione e poi magari eh, con le domande vedremo eh, di eh, riprendere anche alcuni dei temi molto interessanti che sono stati sì, eh, posti da Salini. Petriccione, prego. Grazie, Beh, io comincio a riprendere eh, la sua eh, questione era scontato che utilizzassimo il Green Deal come strategia di crescita non so se fosse scontato ma non era una cosa da Marziani eh, noi avevamo già proposto nel, dalla fine del 2018 e il Consiglio Europeo aveva approvato alla fine del 2019 la strategia a lungo termine per il 2050 che non prevede solo la decarbonizzazione non prevede solo la neutralità climatica prevede un programma di competitività di modernizzazione è un programma di solidarietà. Quindi, quando si è, la, si è cercato una strategia di uscita dalla crisi, la tentazione di, di riportare le lancette all'orologio al primo gennaio 2020 è umana, è forte, è comprensibile. Che, si, che qualcuno dicesse ah, eh, fermiamo tutte le innovazioni, ricostruiamo quello che avevamo e poi vediamo, non è strano. Però non è una strategia razionale, eh, perché si spreca tempo, si sprecano investimenti, si sprecano risorse. E, e quando c'è bisogno di una strategia di crescita e va accelerata, non rallentata, eh, si guarda quello che si ha. E noi questa strategia ce l'avevamo. Uh, io sono completamente d'accordo con, con Salini sulla questione della sostenibilità, anzi la sua definizione mi è piaciuta molto, quindi penso che gliela ruberò, uh, se mi permette. Uh, così come sono d'accordo con la questione dove, uh, dove sono gli attori gli attori sono dappertutto nella società e visto che stiamo parlando di una trasformazione in profondità non solo della società ma soprattutto della nostra economia questa trasformazione senza gli attori economici non si fa sono al centro siamo ben piazzati abbiamo una strategia di modernizzazione di competitività creare green jobs creare dei posti di lavoro che siano resilienti al cambiamento climatico abbiamo visto nel passato il passaggio da un'attività all'altra senza porsi la questione quanto dura questa attività um, e dobbiamo cambiare atteggiamento e, e porci quella, quella domanda la pandemia ci mostra quanto, quanto il nostro sistema sia fragile, non solo dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista economico. Uh, uno shock uh, di questo tipo ci ha messo in ginocchio. Che possiamo fare per riprenderci? Ma parliamoci chiaro: il, il cambiamento climatico sta facendo la stessa cosa, ci metterà un po' di più, uh, ma è altrettanto pericoloso. Quindi, eh, dicevamo giustamente la questione degli investimenti, il problema che avevamo con, fino a gennaio-febbraio sulla questione della nuova strategia a lungo termine e eh, quello dell'adeguamento dei, dei target a breve termine era proprio quello degli investimenti. Dove trovare le risorse per un investimento massiccio in innovazione e in solidarietà. Perché c'è da investire nelle nuove tecnologie, nel, nel portare le nuove tecnologie che abbiamo sul mercato e non dimentichiamoci che le tecnologie verdi sono il settore in cui l'Europa è ancora in testa in termini di nuovi brevetti, di nuove innovazioni rispetto a tutti gli altri nel mondo. Negli altri settori purtroppo stiamo ancora facendo bene in termini assoluti, ma perdiamo eh, terreno in termini relativi agli altri. Non sulle tecnologie verdi, dove continuiamo ad, ad, ad avanzare sia in termini assoluti che in termini relativi. Um, c'è da portare queste tecnologie sul mercato, c'è da uh, attuare una strategia di de-risking dei primi che uh, sperimentano queste tecnologie sul mercato e poi c'è da investire nella solidarietà, c'è da investire nel fatto che le trasformazioni economiche causano una dislocazione delle, delle persone. Um, abbiamo le regioni più uh, sotto pressione in, in Europa, sono le stesse che saranno ancora sotto pressione per questa trasformazione e abbiamo bisogno di risorse da investire per la trasformazione in particolare di queste, eh, di queste regioni. E come diceva lei prima, eh, la, la pandemia in un certo senso ci ha aiutato, perché innanzitutto ha cambiato completamente la logica in seno al Consiglio. Sono passati una logica in cui si, si parlava di, di, di, di chi spende, chi spreca, di... Eh, atteggiamento abbastanza egoista in termini, di quello cosa mi dà questo investimento nell'Unione in Europea una logica in cui ci si è resi conto che la solidarietà è fondamentale uh, è fondamentale dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista economico e senza solidarietà il mercato unico crolla um, e abbiamo oh, gettato la, la, la cautela alle ortiche uh, e trovato le risorse per un investimento massiccio non va sprecato dovessimo spendere quelle risorse per ricostruire una società basata sui combustibili fossili uno, non siamo competitivi teniamo appena rispetto al resto del mondo ma facciamo fatica, teniamo non facciamo fatica due, noi non produciamo combustibili fossili, li importiamo per una fattura di quasi 270 miliardi all'anno uh, tre se dobbiamo innovare, dobbiamo innovare dove siamo già competitivi e siamo competitivi sulle tecnologie verdi quindi adesso che abbiamo le risorse pubbliche per stimolare l'investimento privato nell'innovazione e per aiutare le parti più fragili della nostra economia sarebbe completamente assurdo di non, di non farlo aggiungo eh, il proble sul problema che poneva Salini Scegliamo un modello economico più verde, ma non basato sul, sulla produzione, sulla manifattura. Ma dal punto di vista di, di, del clima, non ha senso. Il clima, di, la, spostare le produzioni che emettono eh, diossido di carbonio al di fuori delle nostre frontiere non ci risolve il problema. Il clima è un problema globale. L'Europa da sola non può risolverlo. Possiamo appena. Uh, uh, dare un contributo a quello che l'Europa può fare è mostrare un modello di società moderna, competitiva prospera e capace di decarbonizzare in fretta uh, e penso che abbiamo questo modello e siamo capaci di farlo e non siamo più soli. Due anni fa quando abbiamo parlato per la prima volta di uh, emissioni uh, zero nel 2050, c'era un sacco di gente che ci guardava come se fossimo un po' matti. Oggi abbiamo Giappone, Cina, Corea, Canada, il nuovo presidente degli Stati Uniti e il segretariato generale delle Nazioni Unite, eh, ha contato oltre 100 paesi che stanno andando verso questo obiettivo, perché è quello di cui abbiamo bisogno, creare un movimento globale, essere i primi, essere i leader di quel movimento globale, ci dà eh, innanzitutto la capacità di, di, eh, di adattarci prima, di essere più competitivi e di, eh, di riportare il vantaggio e poi se abbiamo successo ci, eh, ci permette di farci imitare dagli altri e di risolvere un problema globale che è anche un problema economico perché con i cambiamenti che vediamo, vediamo già oggi e che continuiamo a vedere anche per i prossimi 30 anni perché il cambiamento climatico non si può fermare ma ci vorranno 30 anni e nel frattempo le cose peggiorano uh, comincia a danneggiare seriamente la nostra economia non parlare dell'agricoltura, le foreste ma anche l'attività economica uh, l'incapacità di, di utilizzare uh, di, di raffreddare gli impianti uh, l'incapacità di uh, utilizzare certe vie di trasporto fluviale per mancanza di, uh, uh, del livello di acqua necessario quindi, business as usual non è una buona idea in ogni caso. Mi fermo qui. Buona riparliata. Grazie. Eh, eh, possiamo. Uh, sì. verde non, non va contro eh, la competitività contro l'economia ma invece la, la favorisce eh, e questo è il modello che l'Europa eh, propone eh, possiamo passare adesso a, a probabilmente a, a Monica Frassoni eh, c'è questo problema dell'efficienza dell energetica appunto eh, che forse non ha avuto eh, il, il peso il ruolo e anche eh, la, il valore vincolante che avrebbe dovuto avere l'obiettivo dell'efficienza energetica eh, quali sono le prospettive oggi con, con queste nuove ambizioni eh, al 2030 e con il Green Deal ti abbiamo perso Forse Però ho sentito la domanda. Bene, grazie mille, sono molto contenta di essere per la seconda volta in questo evento di YouNews, uh, eh, che è un mezzo di comunicazione particolarmente interessante e eh, importante per noi qui a Bruxelles e quindi ringrazio davvero dell'invito. Prima di arrivare alla risposta alla tua, alla tua domanda, volevo, se fosse possibile, dire due o tre parole anche su quello che hanno detto i miei predecessori nella, in questa interessante discussione, e, ehm, perché, anche perché è molto collegato alla, alla, alla domanda che mi hai fatto. Allora, prima di tutto io vorrei mh, forse spezzare una lancia a favore della politica e delle istituzioni. Io penso che il Green Deal... Um, e anche tutta la, la, la storia della, della leadership dell'Unione Europea rispetto ai temi eh, ambientali sia una decisione politica, prima di tutto. E, e uh, spesso il settore economico, e anche non soltanto il settore economico, uh, ha resistito rispetto a questa prospettiva. Penso che ci sia... E poi mh, vorrei anche dire che non possiamo mettere tutto il settore economico, tutto il settore industriale nella stessa barca, ci sono dei settori, per esempio quello dell'efficienza energetica, che hanno più interesse di altri, per esempio quello petrolifero o quello legato al gas, ad una svolta ambientale e ci sono dei settori che resistono mettendo proprio 50 freni ehm, rispetto a questa transizione. Quindi non tutto il settore economico, anche per degli interessi non nobili, ma semplicemente eh, di sopravvivenza e di eh, sviluppo del business, sono interessati. A, a, una, a un cambio di modello e vorrei insistere sul cambio di modello perché appunto non tutta l'industria è uguale e eh, giustamente nell'evoluzione eh, nell eh, del nostro sistema economico il fatto di produrre, quindi di fare manifattura è eh, un tema assolutamente importante che dipende in modo centrale dalla nostra capacità, capacità di prendere veramente a cuore la transizione eh, ecologica, perché il modo attraverso il quale noi siamo competitivi anche sul piano internazionale e l'ha molto ben detto il dottor eh, Petriccione, non è quello di insistere eh, su un'economia basata sulla dipendenza dei fossili ma quello di liberarsi da questa, eh, da questa economia e quindi il fatto di liberarsi di questa economia deve iniziare, cioè, nel senso che se noi avessimo iniziato più velocemente vent'anni fa, oggi saremmo forse di meno con l'acqua eh, con l'acqua lavora e quindi credo che anche questo tema dell'urgenza eh, di cambiare eh, modello e comunque di andare in una direzione che fa della sostenibilità, ehm, che non è solamente il tema di, della conservazione di quello eh, che c'è, ma anzi è eh, soprattutto un tema di adattamento a dei cambiamenti climatici che comunque ci saranno e che hanno degli effetti già da oggi e che quindi ci impongono di cambiare eh, le nostre priorità, se dal punto di vista del prodotto eh, industriale che noi eh, stiamo vedendo, ma anche dei nostri modi di vita, del nostro modo di consumare, delle nostre priorità. Oggi il fatto di avere una Ferrari, non è sicuramente eh, un tema così prioritario come era qualche anno fa. Eh, e oggi il fatto di avere una bicicletta molto bella eh, è probabilmente altrettanto cool che eh, qualche anno fa avere eh, una macchina molto bella. Quindi credo che anche da questo punto di vista ci siano dei cambiamenti che non dipendono solamente dall'industria e dal mondo economico, ma anche dalla, dalla politica, dalla cultura e dal fatto di vedere che cosa succede nel mondo. Ehm, ecco, io dico questo perché... <clears throat> tutte queste cose non cascano dal cielo sono il risultato di una battaglia politica di una battaglia economica e di una competizione anche fra diversi settori ecco perché io credo che eh, anche quello che diceva l'onorevole il, il Salini, Salini eh, è sicuramente condivisibile ma solamente fino a un certo punto nel senso che eh, io per esempio come lui veniamo da una uh, zona della Lombardia che dipende molto dall'acciaio anzi io sono nata grazie all'acciaio e quindi eh, So perfettamente che il modello del riciclo eh, di, eh, delle valli del Bresciano o eh, del, del Cremonese sono, non sono cadute dal cielo, ma sono dipese dal fatto che l'aumento del prezzo dell'energia ha eh, eh, fatto sì che queste industrie si fossero dovute adattare molto più e molto meglio che per esempio l'inva di Taranto da sempre protetta dalla politica, quindi, quindi anche dalla concorrenza. Quindi credo che ci siano veramente degli, degli elementi, nel quale ci, noi dobbiamo fare delle scelte e fare delle scelte che oggi sono più urgenti che, che prima. E quindi vorrei dire a proposito dell'efficienza energetica, che purtroppo è sempre stata un po' la parente povera della, della discussione energetica, eh, e che oggi, almeno nel discorso, anzi già da qualche anno, la Commissione europea ha un po' cambiato strada e ehm, ha, ha proposto, prima di tutto, l'applicazione del, del principio dell'energy efficiency first, cioè prima di fare qualsiasi cosa, guarda se puoi risparmiare, e che anche se eh, nelle, nelle politiche e nelle legislazioni ancora questo principio non è stato del tutto adottato, è comunque entrato eh, nel, nel linguaggio e anche nella cultura sia della Commissione che del, che del, che del Parlamento europeo. Resiste il Consiglio, ma eh, speriamo che in futuro questo non sarà più così tanto. E credo che il tema dell'adattamento della legislazione, quindi delle direttive eh, sull'efficienza energetica eh, e eh, su sugli edifici eh, rispetto all'aumento di target sia un tema che riguarda sicuramente l'efficienza ma anche le rinnovabili che nel nostro Paese sono a quelle sì delle parenti povere perché noi dovremmo aumentare di sei volte il nostro, eh, il nostro eh, um, il nostro dispiegamento di rinnovabili oltre che di efficienza energetica per rispettare i nostri target. Vorrei concludere dicendo che c'è eh, un, un una grossa occasione per quanto riguarda l'efficienza energetica, anche questa portata dalla Commissione, che è quella che si chiama la renovation wave e cioè il fatto di avere un'ondata di ristrutturazioni accompagnata e sostenuta eh, dai finanziamenti, ma non soltanto dai finanziamenti, proprio anche eh, dal fatto che eh, il fatto di lanciare delle, delle opere di ristrutturazione nei gli edifici pubblici e non solo, fa parte delle priorità della Commissione per quanto riguarda il finanziamento sia dei fondi strutturali che anche eh, del Next Generation eh, del Next generation. e credo che questo sia un segnale molto importante che noi dobbiamo accompagnare e sostenere anche dal livello nazionale e spero che ehm, l'oratrice che verrà dopo di me vorrà anche lei parlarne. Grazie Grazie Monica eh, adesso eh, passiamo siamo a Daria Cira eh, della, della Casa dei Depositi e Presidi, che, che ci spiegherà uh, qual è il contributo che La Casa Depositi e Presidi ha un ruolo importantissimo uh, nel fornire prestiti, eh, e, e prestiti a. a... Grazie mille. Anch'io non ho sentito completamente no. la. La domanda grazie grazie Lorenzo innanzitutto buongiorno a buongiorno a tutti è stato veramente un piacere ricevere questo questo invito anche io brevemente mi ricollegherei a cosa hanno detto i relatori che mi hanno preceduto allora innanzitutto sono assolutamente d'accordo sul fatto che come diceva Monica, la politica con le sue battaglie e con il processo legislativo che poi ne, ne segue e crea quelle che sono le eh, condizioni che poi possono facilitare un certo tipo di investimenti che vanno nella direzione di favorire una transizione verde transizione verde che poi è chiaramente portata avanti dalle nostre imprese quindi come giustamente diceva il dottor, eh, dottor Salini la manifattura è indubbiamente il, il cuore eh, produttivo del, dell'Europa e dell'Italia io aggiungerei un ulteriore eh, tassello visto comunque il, il ruolo di Cassa Depos e prestiti che da 170 anni sostiene lo sviluppo sostenibile di questo, di questo paese, la stessa finanza deve essere al servizio dell'industria e della transizione verde quindi creando anche degli strumenti finanziari e garantendo l'accesso al credito per quelle imprese che portano avanti innovazioni, innovazioni, importanti e in questo sicuramente i fondi europei, le garanzie europee ricordiamo quelle anche sotto il cappello di, di InvestEU sono sicuramente, sono sicuramente fondamentali allora, rispetto alla crisi del, diciamo, del 2008, l'aspetto positivo eh, di, di questa, se vogliamo, è stato che l'Europa non è stata colta diciamo, di sorpresa, come diceva eh, Petriccione, già esisteva una strategia di crescita importante che è stata poi diciamo, riconvertita in una eh, strategia di di ripresa, i fondi ci sono perché eh, se sommiamo i fondi del Next Generation a quelli del prossimo quadro pluriennale si parla di eh, più di 1,8 trilioni di, di euro, il 30% delle MFF destinata all'obiettivo climatico, il 37% di Next Generation EU assieme, ma per riuscire a far sì che eh, questi fondi poi riescano effettivamente a sostenere una transizione, io amo più parlare di transizione sostenibile, non esclusivamente verde, nel senso che quando parliamo di sostenibilità parliamo di tre dimensioni, questo non va dimenticato perché altrimenti c'è sempre il rischio che la parte sociale e venga, e venga, venga meno. No? Quindi Esiste una dimensione ambientale, esiste una dimensione economica, che è quella che ricordava anche il dottor Petriccione, esiste una dimensione sociale, quindi non va lasciato indietro eh, nessuno. Insomma, L'attuale la, crisi ha mostrato come poi eh, siano anche le, le parti della, della società eh, già in una situazione di disagio, no? a risentire maggiormente dell'impatto dell economico. Per far sì che questo ammontare importante, importantissimo di risorse vengano capitalizzate nella giusta direzione, secondo me la parola chiave è pianificazione. E la pianificazione di una ripresa è verde, a, a mio avviso, qui veramente è il mio personale punto di vista, deve vertere su tre aspetti fondamentali. Innanzitutto concentrarsi su tecnologie chiave, deve prendere un approccio sistemico, perché la transizione, sia sista sostenibile, sostenibile, è una transizione complessa che vede in, in gioco molteplici, molteplici attori, quindi si deve essere in grado di gestire Tale, tale complessità e deve prevedere l'uso di strumenti finanziari evoluti che però, devono però operare in modo eh, sinergico, no? perché noi sappiamo che alla fine sotto il cappello. EU Green Deal sotto il cappello Next Generation EU, esistono una molteplicità di, di fondi che devono operare in modo, in modo sinergico e semplice, mi riferisco a InvestEU che si deve parlare con la Recovery and Resilience Facility, che si deve parlare con il Just Transition Scheme, con la Chef Transport Energy, questi sono tutti strumenti che ovviamente se utilizzati eh, in modo programmato e sinergico, ovviamente otterranno il massimo, il massimo risultato. Parlavo prima di eh, tecnologie chiave, no? come eh, primo aspetto fondamentale di una pianificazione intelligente. Tecnologie chiave, allora ovviamente che bis bisognerà concentrarsi come d'altronde anche la Commissione sottolinea, non solo sulle tecnologie sostenibili per definizione, le rinnovabili, ma ovviamente anche su tutte quelle tecnologie che possiamo definire eh, abilitanti, come la digitali digitalizzazione, no? che consentono di facilitare questo processo di, di transizione. Già lo svolge, ovviamente immaginiamo appunto... Eh, settori che grazie alla digitalizzazione parlano tra loro, sono connessi altrimenti non sarebbero non sarebbe possibile parlare di mobilità intelligente, non sarebbe possibile parlare di reti smart per le energie eh, rinnovabili, non sarebbe possibile parlare di tecnologie innovative di, di domotica. Quindi eh, a mio avviso sicuramente le infrastrutture digitali eh, da esse dipenderanno poi le, capite, le catene verdi del, del futuro. Quindi giustamente anche il 20% no, dei fondi della recovery and, and resilience facility devono essere destinati a, a questo ovviamente non è, non è casuale no? il binomio eh, digitalizzazione e eh, eh, clima chiaramente in Italia come in altri paesi esistono dei divari sia in termini di infrastrutture che in termini di eh, competenze che finora non hanno eh, consentito di sfruttare eh, pienamente questo Potenziale abilitante. Ecco, poi viene qui la complessità. No? Non si tratta solo di mettere a disposizione i fondi, non si tratta solo di pianificarne la spesa, si tratta anche di mettere in campo delle riforme che facilitano. Innanzitutto l'ambiente imprenditoriale, ma garantiscono anche al mercato diciamo, del lavoro di eh, adattarsi a questa, a questa transizione in modo opportuno eh, agendo magari anche dal punto di vista delle politiche dell'istruzione per garantire che esistano poi le competenze per mettere a terra tutto questo. Dicevo, il secondo elemento fondamentale di questa programmazione deve essere l'approccio sistemico, ossia questa programmazione deve eh, coinvolgere, comunque deve essere gestita da soggetti in grado di maneggiare tale, eh, tale, tale complessità e le interdipendenze. Un esempio eh, fra tutti sono, ad esempio, eh, CDP è stata coinvolta nella diciamo nel, nel, in una serie di eh, piani, piani cittadini No? Come a Firenze, a Napoli, cioè questi sono piani. Mi ricollego anche a quanto diceva la dottoressa eh, Frassoni su Renovate. No? Quando si parla di un piano città, il piano città eh, è un piano integrato estremamente complesso, in cui vi sono parti di rigenerazione eh, urbana e in cui la stessa ristrutturazione degli edifici. Avere, può sicuramente avere un ruolo importante nel perseguimento di eh, obiettivi in termini di eh, risparmio energetico e lo stesso vale chiaramente per eventuali reti elettrificate per la, eh, per la mobilità. Infine, dicevo, terza leva, utilizzo di strumenti finanziari moderni, ne abbiamo già vari esempi importanti nella precedente gestione finanziaria della commissione ovviamente ancora in atto con il, il piano Juncker, l'utilizzo di, di, di garanzie, adesso con InvestEU l'apertura ad altri eh, implementing, implementing partner, quello è un modo anche molto intelligente di eh, gestire efficientemente delle risorse che fortunatamente ora sono meno scarse di, eh, di prima. Per concludere mh, vorrei condividere l'auspicio con cui ho eh, iniziato, ossia che la transizione verde e digitale non metta in ombra la dimensione sociale della, della sostenibilità, proprio perché eh, a mio avviso il Green Deal deve essere percepito Magari più di quanto non sia percepito adesso come funzionale al miglioramento del benessere sociale e dell'inclusione. Questo, secondo me, è davvero l'aspetto fondamentale. E per mh, diciamo, monitorare e rendere evidente tale dimensione, in fondo già abbiamo un importante eh, riferimento come nuovamente ricorda anche la stessa Commissione europea e sono i Sustainable Development Goals del, del, dell'ONU che permettono proprio di misurare lo sviluppo sostenibile lungo tutte e tre le sue, le sue direttrici, ecco, le sue dimensioni e questo è importante non, non, non dimenticarlo. e ecco, Concludo con eh, l'augurio che la finanza sia sempre al servizio del, dell'industria e CDP sicuramente farà del suo meglio in questo. Niente, allora lo, direi che Lorenzo, Lorenzo non riusciamo a sentirlo, faccio io eh, la domanda che arriva dal liceo classico statale Giulio Cesare e vorrei farla iniziando dal dottor Petriccione. Purtroppo abbiamo pochissimi minuti, quindi una, una battuta eh, veloce. Allora, l'Italia ha un piano a lungo termine che prevede sostegno alle imprese nella fase di passaggio da un'economia di tipo tradizionale a una di tipo green? Non so se ci sia un piano generale. C'è un piano molto serio in Italia, piano nazionale energia e clima, che la cosa iniziale, soprattutto uh, sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica è un buon piano. Noi l'abbiamo additato agli altri Stati membri come un esempio di good practice uh, ed è lì che bisogna cominciare. Adesso uh, l'Italia sta lavorando al piano di, uh, di rilancio uh, per il Next Generation EU, sarà fondamentale uh, non perché pianifichi a lungo termine, ma perché ci dà gli investimenti iniziali necessari. Per, uh, per una pianificazione a lungo termine e noi lo aspettiamo con, uh, con molta ansia e con molta attenzione. Uh, quindi ci c'è un esercizio di pianificazione serio, robusto, uh, ma molto difficile. E I risultati non, non sono... Ok, grazie. Eh, diciamo sullo stesso tema, uh, chiamo la dottoressa Veccione. E anch'io. Allora, dottoressa Frassoni, scusi. Dottoressa Frassoni, prego. No, no. Eh, allora, eh, due cose. Prima di tutto sul piano energia e clima, eh, forse oh, c'erano ancora un po' di problemi per quanto riguarda effettivamente l'efficienza energetica e le rinnovabili eh, nella versione target al 40% di riduzione di emissioni, ma sicuramente, come peraltro quasi tutti gli Stati membri, dovrà essere adattato se il Consiglio deciderà a fine anno eh, di eh, aumentare i target di riduzione perché passare dal 40-55% al, 40, al 55 non è la stessa cosa. Quindi penso che ci sia molto lavoro da fare e eh, penso che uno dei problemi più importanti da risolvere per molti Stati membri, inclusa l'Italia, sia quella di combinare la discussione sui criteri e eh, su eh, per, per accedere insomma, a progetti, investimenti e eh, riforme eh, rispetto al Next Generation EU e renderlo coerente con il piano clima-energia, con il piano, per esempio, eh, di eh, rinnovamento di lungo termine, che è anche quello obbligatorio per le leggi europee, e quindi di mettere insieme tutti questi strumenti di programmazione e renderli coerenti per fare in modo che l'Unione Europea, nel suo complesso, e anche l'Italia possa sostenere l'industria, ma anche il settore, i settori eh, associativi e quelli anche delle, delle autorità locali che scelgano di andare in quella direzione. Ancora non c'è un piano complessivo, diciamo però che ci sono alcuni pezzettini che dovranno essere adattati, spero, con un occhio molto, molto lento da parte della Commissione europea, che è l'organismo che meglio ci può indicare dove andare. Grazie, dottoressa Frassoni. Eh, chiamo a intervenire dottoressa Ciriaci. Eh, la domanda è la stessa. Quindi l'Italia ha un piano a lungo termine nella transizione da economia di tipo tradizionale a, a green? Facciamo Allora, io esattamente con i miei re... siamo Allora posso parlare per, per CDP, ah, chiaramente Ritengo, come il dottor Petriccione eh, diceva, che la preparazione del piano di, di resilienza, grazie anche ai target, che sono comunque, ricordiamocelo, sempre importanti per incentivare verso una in direzione, sarà sicuramente eh, un'occasione per poi mettere a, a terra una serie di, di priorità. Per quanto riguarda l'intervento di CDP, di nuovo a favore, io parlo sempre di eh, sostenibilità e questo è declinato lungo le, le strategie che ritroviamo nel nostro piano, piano industriale, innanzitutto sui nostri impieghi green, quindi il piano industriale di CDP pone un obiettivo molto ambizioso in termini di risorse dedicate al contrasto al cambiamento climatico e per favorire la, la transizione energetica, quindi sicuramente è una nostra direttrice fondamentale. Seconda direttrice è anche l'utilizzo eh, dei fondi UE a cui possiamo accedere, eh, InvestEU, di cui saremo implementi in partner, le stesse facility della commissione come quella transport, le future nel settore energia e, e digitale, nel caso transport già siamo implementing partner, quindi già supportiamo le imprese italiane che vogliono accedere al fondo perduto garantito dalla CEF Transport nel processo di due diligence e poi di eventuale cofinanziamento. Quindi Questo già lo facciamo. Terza direttrice che ricorderei del nostro intervento a favore della sostenibilità, è la nostra funzione di eh, acceleratore per il sistema paese, quindi il CDP già collabora da, da, da tempo con le amministrazioni centrali e con gli enti territoriali per fornire loro un supporto tecnico e di advisory per la redazione dei programmi settoriali nel materie chiaramente di propria competenza nell'ambito delle politiche per la sostenibilità quindi il nostro eh, intervento che comunque fa parte di quello italiano è sicuramente molto importante Perfetto, allora eh, chiudo il perfetto orario così diamo spazio all'altro panel io ringrazio eh, tutti per aver partecipato e, mh, e spero effettivamente che come dire, il titolo di questo, di questo panel eh, possa essere di auspicio, quindi che la riconversione verde sia effettivamente un volano eh, per uscire dalla crisi. Quindi di nuovo grazie a tutti e buon proseguimento.